Bene, grazie. Sono davvero contento di essere qui, non soltanto perché Torino Spiritualità è un luogo eh, di grande riflessione a cui tanti di noi guardiamo. E, e vi ringrazio anche dell'onore di avermi permesso di poter uh, partecipare anche come, come relatore a questo tipo di iniziativa, ma vi confesso come mi capita spesso... Eh, in diversi momenti della mia vita mi ritrovo a fare delle cose soprattutto a partire dall'amicizia e quindi l'amicizia con armando è il vero motivo per cui io sono qui oggi eh, e sono contento di poter condividere con voi una qualche riflessione attorno a questa suggestiva immagine della pelle la pelle dell'anima eh, oggi pomeriggio faremo insieme un piccolo viaggio ma vi dico da subito che tutto quello che ho pensato di condividere con voi oggi pomeriggio parte da una mia suggestione, da, da una mia riflessione. Si può anche non essere d'accordo con questo, quindi eh, rimetterò insieme alcune pagine della Bibbia e cercherò insieme con voi oggi pomeriggio di poter approfondire questo tema per cercare di gettare luce anche su una dimensione della nostra vita che molto spesso rimane oscura, nascosta tutti abbiamo un tremendo bisogno di vita spirituale, ma la vita spirituale in realtà nel nostro mondo contemporaneo è un tabù abbiamo bisogno di vita spirituale ma quasi mai abbiamo gli strumenti giusti per poter fare una riflessione sulla vita spirituale a volte la confondiamo con la vita affettiva con la vita psicologica con la semplice vita interiore ma la vita spirituale è qualcosa che sgorga nella parte più profonda di noi al di sotto di tutte queste dimensioni ed è qualcosa di cui il nostro cuore sente una grande esigenza al di là anche del dono della fede. Si può non avere il dono della fede, ma si ha comunque questa profonda sete di spiritualità. Ed è questo che crea una fraternità umana, una fratellanza un po' tra di noi. A volte i nostri percorsi personali, le nostre convinzioni personali, il dono che ciascuno di noi può vivere dentro la nostra vita, può essere qualcosa che ci divide, che ci distingue in qualche modo. C'è qualcosa invece che ci lega in maniera profonda ed è questa sete, questa sete di spiritualità che più reprimiamo, più ci angoscia, più ci rovina, più ci fa cadere in una vita depressa, in una vita triste e tutto quello che vediamo non funzionare intorno a noi a volte è semplicemente il sintomo di qualcosa che non abbiamo affrontato nella nostra parte più profonda, più vera di noi stessi. Eh, sembra quasi difficile pensare che le guerre intorno a noi, le ingiustizie intorno a noi, il male che a volte grida, eh, le, le cronache delle, dei nostri telegiornali, delle nostre quotidianità, a volte tutto questo ha una radice in una parte di noi molto profonda. Ci sembra quasi troppo semplicistico dire che se alcune cose le risolviamo dentro di noi le abbiamo risolte anche nel mondo, ma vi posso assicurare che c'è un legame profondissimo tra questa parte profonda di noi è la vita intorno a noi. Ecco, fatta questa premessa, mi sono lasciato provocare da questo tema e sono contento anche di, di una sorta di consonanza con chi ha pensato questo festival con, con questa immagine suggestiva della pelle. E la prima cosa che mi è venuta in mente è quello che accade all'inizio della Bibbia, nel racconto della Genesi. Quando noi ci concentriamo su quel racconto, forse anche senza andare a rileggere il testo, perché tutti noi magari lo conosciamo per osmosi, perché culturalmente l'abbiamo ricevuto, perché qualcuno ci ha raccontato questa storia, perché tutti abbiamo nella nostra testa questa famosa mela che voi sapete non è mai nominata, non è una mela, non c'è scritto nessuna mela nella Genesi, è un frutto, è questo frutto di questo albero proibito che crea questo iniziale cortocircuito nella storia eh, perché, perché la condizione dell'eden è una condizione appunto paradisiaca allora vorrei partire esattamente da questo per dirvi che la bibbia parte con un racconto simile per dirci una verità di fondo cioè che ognuno di noi vive dentro di sé una sorta di conflittualità tra la sua parte dentro e la sua parte fuori trovarsi in paradiso Trovarsi nel paradiso dell'Eden significa trovarsi nella condizione in cui questa conflittualità non esiste ancora. Il nostro dentro e il nostro fuori vanno d'accordo. L'uomo è trasparente a se stesso, si vede, non ha bisogno di nient'altro, è un essere immediato. Allora trovarsi in questa condizione significa sentirsi attraversati da questa presenza di Dio, da questa presenza di luce, di comunione. Non esiste l'inferno, che in fondo è questa solitudine radicale. L'uomo nel paradiso è, è come se sperimentasse, nel paradiso dell'Eden, è come se sperimentasse questa sua vocazione primaria ad assomigliare davvero a Dio, ad essere a immagine e somiglianza di Dio, proprio perché è assente questo conflitto. Ma quando c'è questa caduta, il peccato originale, da cui scaturisce un po' tutta la storia che poi noi conosciamo della Bibbia, prima che... Adamo ed, Emma, Adamo ed Eva fossero cacciati dal paradiso dell'Eden, ricevono una dote, un dono, qualcosa che li deve accompagnare nella loro vita. Il testo della Genesi ci dice che ricevono una tunica di pelle. È interessante perché questa cosa noi possiamo leggerla in due modi, una tunica di pelle inteso come un vestito o qualcosa che riveste un po' quella che è la loro natura spirituale, questo essere degli esseri completamente immediati, senza bisogno di concepirsi come persone in contrapposizione tra il dentro e il fuori. Questa tunica di pelle non rappresenta semplicemente un'eredità da questa cacciata, ma rappresenta la nuova condizione dell'uomo, che da quel momento in poi non è più un essere immediato, ma è un essere mediato, cioè, per poter andare dentro di sé ha bisogno di mediazione e tutto quell'apparato simbolico che noi abbiamo dentro la nostra vita. Facciamo un esempio molto concreto: se io vivo l'amore nei confronti di una persona, questa cosa si vede soltanto se io la medio attraverso dei gesti. Abbracciare qualcuno, baciare qualcuno. Questi gesti raccontano qualcosa che nessuno riesce a vedere perché. Quello che mi porto dentro come amore è nascosto dentro di me. Ho bisogno di una mediazione affinché questo mondo vero dentro di me raggiunga l'altro. Finché io non uso questa mediazione, tutto quello che c'è dentro di me non si vede. Allora voi capite che c'è una componente importante che noi dobbiamo recuperare, che è appunto la componente simbolica, perché senza questo alfabeto, senza questa mediazione, la nostra interiorità rimane imprigionata, non riesce ad esprimersi, rimane appunto inespressa dentro di noi. E quando la nostra interiorità non riesce ad esprimersi, non riesce a venire fuori, in realtà genera male, ci incattivisce. Eh, genera quella frustrazione che molto spesso rovina la nostra esistenza. È molto importante accettare il fatto che quello che ci viviamo dentro ha bisogno di essere espresso, ha bisogno di una mediazione. Ecco, la pelle rappresenta assolutamente questo alfabeto di mediazione di cui ognuno di noi è dotato. Allora vedete come eh, se da una parte noi dobbiamo accettare che la nostra condizione di esseri umani non è più una condizione di trasparenza, di immediatezza. Dobbiamo accettare di essere degli esseri mediati, che hanno bisogno di una mediazione. Che cos'è questa mediazione se non la nostra capacità simbolica? Saper raccontare con dei gesti esterni quello che ci portiamo dentro, poter mostrare quello che ci portiamo dentro attraverso la mediazione di qualcosa. Cosa rappresenta la pelle se non questo nostro lato simbolico, ma qual è la caratteristica più importante, cioè l'alfabeto più importante di questo apparato simbolico? Sono le nostre relazioni. Quando noi vogliamo scoprire la nostra interiorità, dobbiamo vedere le nostre relazioni. In questo senso noi siamo degli esseri relazionali, perché soltanto attraverso le relazioni noi Possiamo trovare un ponte tra il dentro e il fuori che c'è dentro ciascuno di noi. La nostra pelle è appunto la relazionalità. È questa che fondamentalmente a me sembra essere la cosa più interessante di questo percorso biblico, di questa immagine che ci dà la Sacra Scrittura all'inizio come se volesse dire a ciascuno di noi fai pace con il tuo conflitto accetta di dover avere una mediazione questa mediazione è riuscire ad esprimere quello che ti porti dentro e quello che ti porti dentro lo esprimi solo e soltanto se recuperi le relazioni se riesci a recuperare il tuo apparato relazionale hai creato finalmente un ponte in questo conflitto un ponte tra il dentro e il fuori ora se noi usiamo questa immagine, se noi ci lasciamo suggestionare un po' da questa, da questa immagine di mediazione che avviene attraverso la pelle, attraverso le nostre relazioni, ci accorgeremo che la Bibbia, quando deve dirci che abbiamo un problema dentro, ci racconta sempre un fallimento relazionale. E ci racconta un fallimento relazionale che molto spesso, per essere evidente, si manifesta sulla pelle delle persone si manifesta sul corpo della persona, sulla sua parte superficiale. Vi faccio un esempio, ma tra poco ci entreremo in maniera sicuramente molto più forte, più decisa, più approfondita. Pensate a questa malattia diffusa nella Bibbia, di cui si parla moltissimo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Certamente era una malattia molto diffusa nel tempo antico e che mortificava la società, la cultura dell'epoca e proprio per questo condizionava anche un po' l'immaginario collettivo, che era la malattia della lebra. E che cos'è la lebra se non una malattia della pelle, della carne, del corpo, della superficie? Ma se pensate a che cosa sia la lebra, dovete pensare alle conseguenze della lebra. Chi si ammalava di lebra veniva escluso, considerato immondo, allontanato, si rompeva il suo apparato relazionale, non poteva avere più rapporti con nessuno, la sua condizione diventava la condizione dell'isolamento, la condizione della solitudine. E quindi quando una persona si sentiva sola, abbandonata, chiusa, messa da parte, che cosa poteva esprimere di più questa solitudine radicale interiore se non la lebbra esteriore? Ed è interessante come nel testo biblico a volte la lebra è una disgrazia, una mancanza appunto di una grazia, di un bene che si manifesta nella vita di una persona, voglio farvi un esempio concreto per farvi capire come dobbiamo intendere il termine disgrazia, cioè mancanza di una grazia. Quando io subisco un male, pensate a una persona che subisce violenza, pensate a un abuso. Ecco, in quel momento non è semplicemente quell'atto puntuale che fa male in quel momento, ma l'abuso ha una conseguenza su una persona la ferisce in una maniera così radicale che molto spesso la condanna a vivere, ad esempio, un'incomprensione, un sentirsi sbagliato, non più a suo agio col proprio corpo, con se stesso, con gli altri, a non riuscire più a fidarsi in una relazione, in, una, in un contatto di bene con le persone intorno. È come se quella persona subisse una mancanza di bene, una mancanza di, di grazia, una disgrazia, appunto una sorta di lebbra di isolamento di cui io non sono il responsabile, ma sono la vittima. Allora, nella vita può succedere che noi ci sentiamo in quella condizione perché abbiamo subito un male, perché c'è successo qualcosa dentro la nostra storia che ci ha condannati a quella solitudine, a far ammalare questa nostra relazionalità a metterci in un isolamento, a non riuscire più a creare ponti tra il dentro e il fuori e quindi ci sentiamo radicalmente soli. Altre volte nella Bibbia ci accorgiamo che la malattia della lebra è la conseguenza invece di alcune azioni. Tu agisci in un certo modo, agisci male, manifesti un'ingiustizia una, una perversione nel vivere la tua vita e la conseguenza di questo male è che per molto tempo riesci a cadere in piedi ma a un certo punto quel male ha una ricaduta su di te, ti isola, ti rovina, ti fa marcire, ti condanna appunto a quella solitudine, a quell'isolamento. Allora la somatizzazione, il nostro corpo, la nostra corporietà manifesta entrambe queste istanze nella Bibbia il male ricevuto e il male di cui possiamo essere protagonisti ora abbiamo dato una visione negativa del corpo della pelle abbiamo detto che quando si ammala questa parte di noi sta a significare questa, questo radicale isolamento che possiamo portarci nel cuore dentro la nostra vita ma c'è anche un'altra parte una parte luminosa quando noi vogliamo manifestare invece la pienezza del cuore la pienezza di una comunione, la pienezza di una gioia, eh, pensate in italiano usiamo questo termine, no? sprizzi gioia da tutti i pori. Che cosa significa? Che una persona vive talmente tanto un'esperienza di bene che è luminosa, persino il suo corpo è luminoso, i suoi occhi sono luminosi, la sua pelle è piena di luce. Non a caso nella Bibbia ci sono episodi in cui la pelle diventa la protagonista della luce, il corpo diventa la mediazione di questa gioia, di questa pienezza di gioia. Ecco, queste sono le due immagini che ci raccontano fondamentalmente che avere una pelle, avere questo apparato simbolico, avere questa mediazione, significa accettare di avere un conflitto e che noi dobbiamo collocarci nella nostra vita in questo conflitto in modi diversi, con atteggiamenti diversi. Ho scelto due immagini che adesso approfondiamo con due brani biblici, con due immagini bibliche, che possono aiutarci a capire che non sempre la luce fa bene e non sempre il buio fa male. C'è un momento nella Bibbia in cui viene raccontata la storia di Mosè, del liberatore di Israele, per farla breve senza entrare dentro la biografia di questo personaggio, c'è un momento dopo che riesce in maniera rocambolesca e anche eh, con, con grande meraviglia, stupore, con prodigi, immaginate che l'uscita dall'Egitto del popolo di Israele diventa l'evento talmente più importante nella vita di questo popolo e nella storia della salvezza, che ogni volta che si vuole eh, Uh, ritrovare il rapporto con Dio bisogna sempre ricordarsi dell'uscita dall'Egitto, del passare illesi attraverso il Mar Rosso, dell'attraversamento nel deserto. La cosa che colpisce però di questa storia è che in fondo la liberazione del popolo di Israele è stata abbastanza semplice. Dopo le piaghe d'Egitto, dopo diciamo, questa contrattazione con il Faraone che inizialmente fallisce, a un certo punto, passate tutte le conseguenze delle piaghe d'Egitto, finalmente il Faraone dà il permesso al popolo di Israele di uscire ed esce da quella terra di schiavitù in una sola notte. In quella notte avviene la liberazione, ma è solo una liberazione esteriore. Il problema vero di Israele non è la geografia. Cioè dove sta andando? Non è tanto la terra promessa, il luogo che dovrà raggiungere. Il problema della schiavitù di Israele non è tanto il faraone, non è un popolo che lo opprime. Se pensate è sempre il nostro grande problema nella vita, no? uno dice io sono infelice. Quando ti chiedono perché sei infelice tu riesci sempre a dare la colpa a qualcuno o a qualcosa. Cioè abbiamo bisogno di catalizzare su qualcosa di preciso il perché siamo infelici. Il problema è che quando tu risolvi quell'infelicità, o perché quel nemico e quella situazione eh, si risolvono, non ci sono più, sono morti, vengono cancellati, e ti accorgi che in realtà il problema non è risolto, allora sposti ancora l'attenzione su un altro nemico, su un'altra situazione. Cioè pensi sempre che stai male perché c'è un faraone che ti rende infelice. Quello che noi riusciamo a cogliere invece da questa storia è che la grande schiavitù di Israele non è geografica, non è esteriore, ma è dentro di loro. Dio li libera dal Faraone, dall'Egitto, ma deve strappare via dalla loro testa la schiavitù. Sono schiavi dentro, sono schiavi nel loro modo di ragionare, di percepire la vita, di approcciarsi all'esistenza. Deve, cioè Dio, perdere tempo con loro per insegnargli la libertà. Uno ti può dare una liberazione esteriore, ma noi abbiamo bisogno poi di essere liberati interiormente, cioè di avere una libertà interiore. Apro e chiudo una parentesi velocemente. Una persona libera interiormente può fare qualunque cosa e gli può accadere qualunque cosa. Se sei libero interiormente, tu sei felice. Ma non di una felicità come la promette il mondo, non è tanto la felicità del «e vissero felici e contenti», è la felicità di chi attraversa anche cose drammatiche che vanno a finire male, ma tu sei talmente libero interiormente da non coincidere mai con quella cronaca nera, da non lasciare mai che quella cosa determini fino in fondo il tuo destino. Quindi se c'è una cosa di cui noi abbiamo bisogno è la libertà interiore, se c'è una cosa di cui Israele ha bisogno è la libertà interiore. Ecco perché a un certo punto di questa storia viene donato il Decalogo, cioè i Dieci Comandamenti, che ovviamente, siccome siamo rimasti tutti un po' adolescenti dentro, eh, abbiamo una sorta di allergia alle regole. Abbiamo allergia quando qualcuno mette dei limiti, dei paletti intorno a noi, ma i dieci comandamenti non sono messi lì per limitare la libertà, ma in realtà per renderla possibile. Finché una persona non ha un argine, non è libero. Se un fiume non ha un argine, fa danni, non va da nessuna parte, è l'argine che lo conduce lontano da qualche parte. Noi diventiamo adulti quando ci accorgiamo che avere un argine è una fortuna. Che avere dei limiti è una fortuna, che avere dei comandamenti significa avere qualcosa che ci mette nella condizione di essere nella libertà e di vivere la nostra libertà. Per farla breve, Israele come fa a darsi questi comandamenti? Può ragionare un po' con il buonsenso? A un certo punto interviene Dio direttamente, dà a loro delle indicazioni, dà a loro un argine che può rendere a loro il grande favore di, di dargli la libertà, di vivere la libertà interiore. Eh, pensate a quello che succede a un certo punto nel dono del sabato perché a un certo punto viene dato il, co il comandamento di riposare il sabato? Perché il sabato non si può lavorare, non si può fare attività alcuna? Perché il nostro rischio è quello di pensare che noi siamo ciò che facciamo, cioè coincidiamo col nostro fare. Eh, quando ad esempio una persona coincide troppo con il proprio lavoro, non è, non è un bene questo. Se tu coincidi troppo con la tua azione, questo non è un bene, perché dimentichi chi sei. Bisogna fare sempre una grande distinzione tra il verbo fare e il verbo essere. Allora che cosa fa Dio? A un certo punto dice al popolo di Israele, una volta a settimana dovete fermarvi a respirare, dovete ricordarvi chi siete. Ecco, se questo noi l'applicassimo nella nostra vita, se ogni tanto pensate nella vita di coppia, o nella vita dei genitori, no? che molto spesso sono tutti proiettati sui figli, a un certo punto fermatevi, respirate, ricordatevi che siete una coppia, perché se tu ti dimentichi di essere una coppia ed, ed rimani semplicemente genitore, non è detto che questa cosa ti fa sempre bene. Fare il genitore è, è una roba faticosa a volte, che ha bisogno però di una grande identità, di un grande essere, che tu ricevi, ad esempio, nella relazione di coppia. Prendersi uno spazio, uno spazio sabbatico, un sabato, un respiro, un tempo, significa ricordarti chi sei, ricordarti di chi sei e poi tornare a fare le cose con un atteggiamento completamente diverso, nuovo. Ora, se io ve lo spiego così, credo che tutti siete d'accordo che il sabato è una cosa buona, ma se andate a leggere i Vangeli vi accorgerete che la grande polemica che accompagna Gesù per tutta la sua predicazione è proprio sul sabato. È insopportabile per loro che Gesù faccia miracoli di sabato, predichi di sabato, contesti costantemente il sabato, perché che cosa è successo nel frattempo? Hanno trasformato il sabato in, un, in una prigione, in uno schema. Non è più il sabato che libera, ma un sabato che è diventata un'altra cosa da fare nella vita fare il sabato, vivere il sabato in questo modo. Gesù ha un'espressione geniale per rivelarci questa cosa, dice è il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato? Cioè mettiamoci d'accordo, il sabato serve alle persone o le persone devono servire il sabato? Che tradotto significa le regole devono essere a servizio della vita concreta delle persone o le persone devono adeguarsi alla regola, punto e basta senza tener da conto di quello che stanno vivendo in quel momento, senza la loro sofferenza precisa, puntuale di quel momento. Quando Gesù prende quell'uomo con la mano paralizzata di sabato ed è ai margini della sinagoga, lo prende, lo mette al centro e dice, ma secondo voi è una cosa buona o no aiutare una persona che soffre in giorno di sabato? Tutti sono in silenzio. Nessuno ha il coraggio di rispondere, anzi tutti sono pronti a condannare Gesù. E Gesù Rimane indignato da questo loro silenzio, ovviamente guarirà quell'uomo, dice, però di sabato eh, se vi cade un asino nel pozzo lo tirate fuori. E questa persona, la sofferenza di questa persona vale di meno del vostro asino. Capite la contraddizione, l'ipocrisia che si viene a creare? Quindi Gesù dice, io non sono venuto ad abolire il sabato, a dire che non c'è bisogno delle regole, ma a ridare il giusto sguardo, la giusta interpretazione. Ora, tutto quello che vi ho appena detto, parlando delle regole del sabato, del decalogo, è un dono che Dio fa attraverso Mosè. Sul Monte Santo dona a Mosè le tavole della legge. Ecco, questa esperienza, che non dura un giorno, ma molti giorni, pensate che il tempo che Mosè passa sulla montagna è talmente lungo, non una settimana, non due settimane, Ecco, passano 40 giorni e Mosè si trova ancora là sopra, li convince che ormai è morto. Questo è il motivo per cui si costruiscono il vitello d'oro, l'idolo, sostituiscono subito Dio con una, con una statua costruita con i loro monili. Ecco, in quel momento Dio dona a Mosè la legge e al di là dei dieci comandamenti c'è una somatizzazione della legge, una sorta di sintomo che Mosè si porta addosso perché ha incontrato Dio e ha ricevuto le tavole della legge. E qual è questo sintomo? Che scendendo dalla montagna dice il suo volto era luminoso, era così luminoso che accecava le persone. Allora Mosè da quel momento in poi è costretto a velarsi il viso per poter stare davanti alle persone deve camminare con il volto coperto. È interessante, no? Noi siamo abituati che una persona si isola per la lebra, per il buio. La Bibbia ci racconta invece che si può essere da soli per un eccesso di luce. Allora, che cosa mi sembra di cogliere da questa provocazione che viene dalla Bibbia? Se io parlo del male, della sofferenza, del peccato, tutti capiamo che cos'è la lebra ma quasi mai capiamo che ci può essere un cortocircuito con la luce. Le persone che sono eccessivamente eh, rivolte dentro di sé, in quella che noi abbiamo chiamato la dimensione spirituale, la vita spirituale, possono avere un contatto talmente profondo con la luce da essere isolati dagli altri. Cioè possono vivere talmente tanto un contatto con il Signore che questa cosa invece di favorire le relazioni le rende impossibili. A capita a volte nel mio ministero, nella mia vita, di incontrare persone che si sono convertite da adulti e diventano in quel momento persone eccessive, vanno sempre molto riportati con i piedi per terra, ma la cosa che sperimentano è che non si sentono più capiti da nessuno, cercano di spiegare agli altri quello che gli sta succedendo, ma non trovano le parole e vengono sempre eh, tacciati di essere esaltati. Un po' lo sono. È, è, è il primo sintomo della conversione: no? questa esaltazione eccessiva e questo essere eccessivi in tutto, questi entusiasmi straordinari che ti prendono. No? Ed è una condizione che racconta anche San Paolo. Quando San Paolo parla delle sue estasi, ne parla in terza persona, dice: Fui rapito in cielo e vidi cose che non si possono pronunciare, ineffabili. Allora. C'è un'esperienza della vita spirituale che può diventare drammatica perché invece di favorire quella mediazione la rende impossibile. E noi abbiamo bisogno invece di una giusta misura, di ritrovare una dimensione interiore in cui la luce non diventi accecante, che la luce non, non occluda le relazioni. Ecco, una persona che vive un'esperienza di vita interiore, di vita spirituale e questa cosa non ha una ricaduta esistenziale, ma anzi lo rende disadattato, c'è cioè qualcosa che non funziona in quella dimensione spirituale, è un eccesso di luce. E quindi la nostra esteriorità è piena di luce, ma è una luce che ci fa male, una luce che acceca. E poi c'è il buio, l'abbiamo raccontato prima, è il buio della lebra, è il buio invece del male, delle cose drammatiche che accadono dentro la nostra vita, di un male che ci cade addosso, di un male che poi diventa egoismo, sopraffazione, un male che diventa furbizia. Le persone che fanno un male inizialmente pensano di essere più intelligenti degli altri, finché quel male poi non si riversa contro di loro e gli fa appunto del male. A me piace sempre raccontare tra tutti i lebrosi di cui è piena la Bibbia, di cui sono raccontate le storie, una storia che è nascosta e che ultimamente mi capita di tirare fuori molto spesso. E la troviamo nelle storie del profeta Eliseo. C'è un momento lì in cui eh, Eliseo, che è un discepolo di Elia, incrocia la vita di un generale, di un popolo che in realtà è il popolo che comanda all'epoca, pop il popolo degli Aramei a cui gli israeliti sono sottomessi. Sono loro che militarmente e politicamente hanno avuto il sopravvento anche su, isra su Israele. E eh, in questa condizione politica, in questa condizione, eh, condizione di vittoria, c'è un generale che ha reso possibile anche la vittoria su Israele, che si chiama Naman il Siro. Naman il Siro è un condottiero, un generale, un pruristellato, un uomo che è stimato da tutti, che è un personaggio pubblico. Il re stima quest'uomo, la gente lo guarda come un idolo, eh? lo guarda come qualcuno che nella vita è riuscito, ma quest'uomo deve convivere con eh, una, una fragilità e una debolezza che lo umiliano moltissimo. Lui, che è questo personaggio pubblico famoso, è anche lebroso. Ed è tristissima questa contraddizione, no? Vorrei, vorrei tradurvela in maniera esistenziale, altrimenti uno pensa che semplicemente eh, è una sfiga essere lebrosi. Le persone che sono particolarmente intelligenti molto spesso devono convivere con alcuni segreti nascosti nell'armadio. Le persone che nella vita magari hanno grande successo e hanno grandi situazioni in cui magari ricevono conferme dagli altri, a volte sono feriti da cose inconfessabili che si portano nella loro vita e che li mortificano. E questo non c'è bisogno di essere dei personaggi famosi. Tutti noi abbiamo una parte nascosta, una debolezza, una fragilità, qualcosa su cui noi abbiamo uh, difficoltà a far pace. Mm? Una montagna ha sempre una parte nascosta sotto di sé, un albero ha sempre delle radici nascoste sotto di sé. La storia di quest'uomo è la storia in cui noi non dobbiamo mai fidarci soltanto di, che gli di quello che gli altri vedono di noi. C'è una parte di noi che molto spesso si contrappone a quello che si vede esternamente a ciascuno di noi. Ad esempio pensate che quando eh, Samuele viene mandato a cercare il re Davide e va nel villaggio di Betlemme a casa di Iesse per poter cercare il nuovo unto, il nuovo re di Israele. Appena Samuele varca la soglia di casa e pensa di aver incontrato ormai il nuovo re di Israele, che è il primogenito di Iesse, subito Dio interviene, parla a Samuele e dice stai sbagliando, voi guardate l'apparenza, io non guardo l'apparenza, io guardo il cuore. Davide non è un uomo dell'apparenza, è un uomo che viene scelto per il suo cuore, cioè per una parte che non si vede di noi, per una parte che apparentemente è nascosta dentro ciascuno di noi. Ecco, Naman il Siro è l'icona vivente della contraddizione tra l'esterno e l'interno, tra una parte vincente e una parte che ci mortifica, tra la nostra forza, i nostri talenti e la nostra debolezza. A volte si può creare questo cortocircuito. Allora, che cosa desidera un uomo così? Guarire. Ma da solo non guarisce. I medici della, del suo popolo non riescono a guarirlo. Tutta, tutte le sue possibilità si esauriscono. Finché una serva che è stata deportata a causa di quella guerra, che è ebrea, gli dà la dritta giusta. Come perpetua nei promessi sposi, riesce a dire la soluzione al caso all'inizio del romanzo ma nessuno l'ascolta, Don Bondio non ascolta perpetua. In questo caso va meglio perché questa donna invece viene presa sul serio e per un giro, diciamo così, di raccomandazioni, Naman il Siro si ritrova a casa di Eliseo per ricevere questa guarigione. Riceverà questa guarigione, sarebbe stato bello raccontare per bene come avviene questa guarigione, ma a me interessa che cosa succede a un certo punto. Dopo che è guarito va a pagare perché il mondo ci insegna questo, che tutto quello che ti viene dato deve essere pagato in qualche modo. Eliseo dice assolutamente no, io non voglio nulla del tuo oro, del tuo argento, delle tue stoffe, di, di tutto quello che ti sei portato appresso, questa roba non si paga perché è gratuita, l'amore è gratuito, l'amore che guarisce la vita di una persona non si paga, è impagabile non si può stabilire un prezzo a ciò che ci salva la vita da questa contraddizione. Che tradotto lo sapete cosa significa? Che molto spesso quando le persone vivono questa lotta dentro di sé, guariscono quando incontrano qualcuno che gli vuole bene senza nessun motivo, senza aspettarsi nulla. Gli vogliono bene e basta, in maniera gratuita, senza nessun altro fine. Quando noi incontriamo nella vita la gratuità, abbiamo incontrato l'amore di Dio. Quindi non si può dare un prezzo a una cosa del genere, non si può dare un prezzo alla gratuità. Vedete quanto è bella come immagine? Bene, purtroppo mentre Naman il Siro va alla cassa a pagare e Eliseo dice no, questa roba non si paga, è presente uno dei discepoli hm? eh, di, di Eliseo, che è Giezi. E che rimane così male che questo ha così tanti soldi e il suo maestro non prende manco una piccola offerta. Voi sapete c'è sempre la strategia, ma non per noi, eh? per i poveri. Eh? Eh, I poveri a volte diventano la grande giustificazione attraverso cui noi possiamo perdere anche la gratuità, che è il ragionamento che fa Giuda quando davanti all'unzione di quella donna che spreca 300 eh, denari sui piedi di Gesù, dice, ma questa roba qui potevamo venderla e darla ai poveri. È Giuda a fare questo ragionamento. Eh? E Giovanni, il discepolo amato, eh, in maniera maliziosa aggiunge nel suo Vangelo, diceva così perché era ladro. Eh, perché era ladro. Ecco. Eh, a volte noi dimentichiamo questa cosa che... Lasciarsi educare da Dio significa accettare questo tipo di gratuità, non mettere mai un prezzo alla gratuità, entrare nella logica dell'amore che, che è una logica incalcolabile, eh? è una logica che sfugge il nostro controllo. Genzi rimane male davanti a questo gesto di gratuità, gli sembra troppo forte accettare che il suo maestro si comporti in questo modo, e quando. Quest'ospite illustre torna a casa, ormai guarito, Naman il siro, lo insegue e mentre sta tornando a casa lo insegue e lo vede correre da lontano. Allora Naman scende da cavallo, gli va incontro, dice che cosa succede? Dice guarda ci siamo ricordati che stanno venendo dalla montagna alcune persone. Alcuni ospiti, ma se ci puoi dare qualche vestito, qualcosa giusto per dargli da mangiare, no? Non tutta questa roba, così una piccola offerta per queste. c'è proprio sfuggito che stanno venendo dei bisognosi da noi. Eh, Naman, eh, davanti a questa richiesta, ovviamente, elargisce, dà a quest'uomo, no? E lui pensa di essere furbo, eh? Pensa di essere furbo, torna a casa, eh? Si è inguattata la roba nel frattempo, l'ha presa lui e si presenta davanti al suo maestro, davanti a Eliseo, il quale lo interroga, dice dove sei stato? Ma ah, da nessuna parte mio signore. Eh? Eliseo dice guarda che io ero presente mentre tu domandavi a Naman queste cose. E davanti al fatto che viene svelata questa malizia, cioè questo aver oltraggiato, profanato la gratuità, questo racconto si conclude in questo modo e la lebra cadde su Giesi e eh, lo riempì di questa malattia. Ecco, è interessante come questa, questa malizia con cui quest'uomo vive, questo aver oltraggiato la gratuità, produce in lui la lebra, cioè produce in lui quella solitudine, quell'isolamento. Tu pensi di essere furbo ma in realtà questa cosa ti condannerà radicalmente alla solitudine, non capirai più che cosa sia l'amore, che cosa può essere l'amore. Ora immaginate tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, no? la pelle come il luogo della luce eccessiva o della lebra, troppa luce non permette l'incontro, la relazione, troppa lebra non permette allo stesso tempo nessun incontro, nessuna relazione. Cosa fa Gesù di così strano, di così ehm, eretico quasi nel Vangelo? Eh, e viene accusato per questo, perché Gesù tocca gli intoccabili, tocca le persone immonde. A un certo punto viene raccontato il miracolo di, di, di un lebroso che va a lui e lo prega con una preghiera struggente. Se tu vuoi, dice questo lebroso, puoi guarirmi, se, se ti sono a cuore tu puoi guarirmi. Gesù tocca quest'uomo, dice lo voglio, ed è guarito in quel momento. Attenzione, lo tocca. Non poteva essere toccato quest'uomo. E Gesù invece lo tocca. Mm? Eh, mette in discussione il comandamento di tenersi a, a distanza. Varca un confine che nessuno invece è in, è in grado di poter varcare. Gesù trasgredisce una regola per poterla realizzare fino in fondo. È bello che il Vangelo ci dice questo per dirci che ci sono cose nella vita che possono essere eh, ottenute come guarigione solo e soltanto se qualcuno forza lo schema, forza la mano. Se io non merito che nessuno mi voglia bene perché ho fatto delle cose sbagliate e a un certo punto mi accorgo che qualcuno comunque mi vuole bene, eh, io sono uscito fuori dalla legge matematica di occhio per occhio, dente per dente e mi sono ritrovato davanti a qualcuno che ha trasgredito questa regola mondana e mi ha fatto fare un'esperienza di bene, mi ha guarito appunto, ha fatto arrivare l'amore dentro la mia vita. Gesù fa questo, tocca la pelle di quest'uomo e quest'uomo guarisce. L'esperienza della fede è l'esperienza di trovare qualcuno che fa tornare un equilibrio in questa nostra mediazione, in questa nostra capacità di non sentirci soli, nella nostra relazionalità. Gesù guarisce la pelle di quest'uomo, ma Gesù stesso viva, vivrà su di sé, sul proprio corpo, sulla propria pelle, un momento di luce e un momento di buio. Vi ricordate sul monte Tabor? Dice... Eh, no, non sapevano gli evangelisti non riuscivano a trovare un'immagine abbastanza efficace per raccontare quell'esperienza di luce e dicono in questo modo le sue vesti divennero candide, luminose, nessun lavandaio era in grado di far questo, ma c'è così tanta luce che cosa fanno Pietro, Giacomo e Giovanni? Dormono, svengono davanti a questa luce. Ma lì Gesù si sta mostrando in tutta la sua natura divina. Questa è la luce, ma Gesù a un certo punto si mostra anche in tutto il buio del male, quando è appeso sulla croce, e quando tu vedi un uomo che soffre, trafitto dai chiodi, mm. sfigurato dalle smorfie della morte, non era una morte serena. Eh? Eh, quando noi vediamo, vedevo ieri a Brescia in una chiesa, no, queste, questi crocifissi medievali con un volto molto sereno del Cristo, no? che forse non tengono conto di, di un dettaglio che è raccontato nel Vangelo. Gesù muore gridando, gridando. C'è tutta la sofferenza del mondo, tutta la nostra sofferenza lì, tutto il buio. Gesù si porta addosso tutto il buio che, che viene rappresentato in maniera viva sul suo corpo da queste ferite. Ora, se noi dovessimo immaginare la risurrezione, come la dovremmo immaginare? Come la guarigione da queste ferite, la guarigione da questo buio, la guarigione dalla la parte sfigurativa della croce. Invece il risorto, per mostrarsi il risorto, mostra le piaghe, mostra questo corpo ferito, che in realtà eh, diventano la mediazione della luce. Quindi, attenzione. Troppa luce fa male, troppo buio fa male, abbiamo bisogno di una mediazione. La mediazione che trova Cristo è questo: ci sono delle ferite che sono, stato, sono state buio dentro la nostra vita, ma dopo l'incontro con un amore così, queste ferite diventano un passaggio di luce. È proprio perché hai sofferto che a un certo punto passa la luce nella tua vita. È proprio perché hai vissuto quel buio che quel buio ti trasfigura ti rende un'altra persona, ad esempio ti umanizza, ti toglie la scorza di, di, del delirio di onnipotenza, ti rende più umile, più umano. Eh, quello che fa Gesù è mostrare come il corpo, il suo corpo, diventa il punto di contatto tra il buio e la luce. Eh, sapete che cosa, di cosa erano convinti nell'Antico Testamento, ma questo perché... Non era soltanto una convinzione superstiziosa, era, era una convinzione teologica. Nessuno può vedere Dio rimanere vivo. Se tu vedi Dio muori. Invece dopo la risurrezione i discepoli possono vedere il risorto, ma non muoiono. E possono talmente tanto vederlo non come un fantasma, non come un'allucinazione, non come una suggestione collettiva, e questo risorto per dire non sono una suggestione, non sono un fantasma, non sono una, una tua proiezione mentale, dammi da mangiare, che, che avete del pesce, mangiamo del pesce, fatemi bere, toccatemi. Tommaso può mettere il suo dito nel suo costato. C'è un'esperienza corporale, profonda, fisica, con il corpo del risorto. Quasi a dirci che non è un'esperienza di evanescenza. La vita spirituale non è astrazione, è qualcosa che noi sperimentiamo nel profondo della carne, nel profondo della nostra concretezza. Non è essere fuori dal mondo, ma entrare più pienamente dentro il mondo, dentro l'esperienza del mondo, dentro l'esperienza della vita. Il corpo di Gesù, la pelle di Gesù, diventa il luogo di mediazione tra il buio e la luce. Ora, se questo è quello che ci racconta il Vangelo, la Bibbia, se qui abbiamo trovato una grande parabola della pelle, no? di questa parte esteriore di una superficie molto più profonda, Pensate in duemila anni di storia del cristianesimo, dell'esperienza cristiana, come tutto questo ha avuto una ricaduta, ad esempio, su il vissuto vero dei cristiani. Qui potremmo aprire tantissimi capitoli. Io ho voluto questa sera semplicemente segnalarvi l'esperienza dei mistici. A volte, nell'esperienza di alcuni mistici, di alcuni personaggi che sono molto rari nella storia della Chiesa, come personaggi autentici. Guardate che di gente che pensa di essere mistica, è pieno il mondo, eh? Quando ogni tanto eh, vedo qualcuno che magari viene a parlare, eccetera, e dice «Credo che sto attraversando la notte oscura». Guardate che la notte oscura è un livello di vita mistica altissimo, no? Quindi se tu stai dicendo che stai passando la notte oscura, a parte ti stai dando del mistico da solo e ti sei messo a un livello altissimo, poi a volte in realtà non è la notte oscura dei mistici, ma dei guai che abbiamo combinato e delle cose che abbiamo o non abbiamo fatto, e quindi quel buio ha delle conseguenze molto spiegabili, eh? un po' come eh, la barzelletta di quello che entra in una stanza, con gli occhi chiusi e dice non vedo niente. Ma devi aprire gli occhi, no? Se apri gli occhi vedi, vedi la luce. Cioè a volte noi siamo al buio perché non facciamo il possibile. Tu non puoi chiedere nessun aiuto alla grazia di Dio se non impari a fare il tuo possibile. Ad esempio, se tu dici al Signore vorrei convertirmi nella vita, ma non ti dai una regolata tu innanzitutto, ma mi dici come vanno insieme queste due cose? Se vai da un cardiologo e gli dici, dammi una medicina che mi aiuta con il cuore perché sono cardiopatico, ma continui a fumare e a bere, ma non so che beneficio ti può essere quella medicina se non fai il tuo possibile. Allora capite che noi siamo più basic tutti, eh? dobbiamo innanzitutto recuperare una vita mistica come la vita del possibile, fare il nostro possibile. Ma ci sono delle persone che non soltanto hanno fatto il loro possibile, ma hanno vissuto un'esperienza di amore con Dio così profonda da trovarsi il corpo segnato da questa esperienza. Pensate a Francesco D'Assisi. Ecco, Francesco D'Assisi ad esempio è uno stigmatizzato, stimmate addosso. E per lui non sono propaganda, non, non è pubblicità, è una cosa di cui si vergognava. È una cosa che copriva. Pochissime persone sono riuscite a vedere questo sul suo corpo e così anche per arrivare ai giorni nostri perché ne abbiamo più l'immaginario, perché abbiamo visto filmati eccetera, forse qualcuno di noi ha incrociato anche un po' l'esperienza di Pio da Pietrilcina, che quest'uomo vive su di sé queste piaghe, queste stimmate e guardate non si tratta di... Entrare in una sorta di feticismo religioso in cui noi saltiamo la sofferenza, il male, il dolore, questa è una perversione del cristianesimo. Ma una conformazione totale al Cristo, in cui quel risorto di cui vi ho raccontato, quello che si presenta ai suoi discepoli mostrando le mani e i piedi, quelle stesse ferite si imprimono su queste persone. Sono talmente tanto unite a quel Cristo crocifisso e risorto che si portano addosso queste queste stesse ferite. Ecco, eh, questa, questa, come devo dire, questa fisicità, questa pelle segnata nella vita mistica di Pio de Petrelcina, anche lì tanto clamore, tanto, eh, tanta pubblicità attorno a tutto questo. Ma la santità di quest'uomo non è per i buchi alle mani, capite? È un'altra roba. Ma di cui però questa carne segnata è un'esperienza della vita mistica. Oppure un'altra cosa che potrebbe farci... Eh, eh, rimanere un po' così dubbiosi ma in realtà eh, mi è capitato di leggere moltissima letteratura in questo senso, cioè di approfondire anche diversi studi, pareri eh, un'altra mistica morta di recente, Natuzza Evolo le emografie eh, il, il, la pelle a un certo punto trasuda sangue e questo potrebbe anche essere spiegabile ma crea eh, delle immagini, delle scritte allora, vi prego di prendere per un istante distanza da questa cosa, che potrebbe anche essere eh, macabra, ma dirci che cosa? Che c'è un'esperienza interiore talmente forte che queste persone se la portano sul corpo, sulla propria pelle. Oserei dire che noi non dobbiamo desiderare di arrivare a questo o di avere questo dentro la nostra vita, ma di poter cogliere ciò che indicano questo tipo di esperienze. E cioè che noi abbiamo bisogno di recuperare un'esperienza di vita, di vita spirituale, che non è la ricerca del sensazionale, ma la grande riconciliazione tra il dentro e il fuori. E tornare a dare, a dare una concretezza a ciò che non vediamo, a ciò che ha bisogno di una mediazione per emergere. Tornare a provare questa comunione, questa comunione che suscita dentro di noi... Un cambiamento radicale della nostra vita e della nostra storia. Eh, cambiare pelle eh, significa lasciare che nella nostra storia personale possa ritrovarsi un equilibrio tra il buio e la luce, tra un eccesso, tra due eccessi che poi alla fine si incontrano tra di loro e che hanno bisogno invece di, di ritrovare un, un equilibrio. Eh, e finché noi ci accontentiamo semplicemente di riflettere o di rimanere solo in un lato psicologico interiore nel senso di celebrale, non abbiamo ancora colto l'essenza vera dell'anima e della vita spirituale. Ve lo ripeto, non si tratta di avere le stimmate o le emografie, ma di domandarci quanto sia concreta la nostra esperienza spirituale, quanto diventa carne, quanto diventa qualcosa di toccabile nella nostra storia e quanto quello che diventa concreto assomiglia alla pelle del risorto. Le ferite che lasciano trasparire la luce, il passaggio di una luce che non acceca ma che trasfigura il buio. Allora in questo modo, vedete, capita il grande miracolo di accorgersi. Che in realtà ognuno di noi eh, si porta addosso un conflitto, che è il conflitto tra il dentro e il fuori, e avere una vita spirituale significa eh, far emergere tutto ciò che noi reprimiamo e interiorizzare tutto quello che invece da cui ci difendiamo dalla vita e ritrovare di nuovo un punto di, di contatto tra il dentro e il fuori, eh, ritrovare di nuovo questa questa armonia. Ecco, il mio augurio è che eh, questo festival, tutte queste riflessioni che noi stiamo facendo in Torino spiritualità, possano aiutarci proprio in questo senso, ecco, a guardare con uno sguardo diverso la superficie, che non è più qualcosa di superficiale, ma semplicemente la parte più evidenta, evidente di qualcosa di molto più profondo che tutti noi ci portiamo. Grazie.